Usare, eh no! Ti ma... porto a fare un giro, vi faccio vedere una macchina che non è giapponese, io ho capito che ti piacciono solo le giapponesi, ma questa guarda che ne vale la pena, eh! È una Ford Sierra Cosworth! su Officina del Pilota ma quanto mi siete mancati sono davvero felice di rivedere le vostre facce sorridenti qui sul canale per fortuna che alcuni di voi mi seguono anche su Instagram Officina del Pilota per chi ancora mi chiedesse Matteo che fine ha fatto la Cleo Williams? sapete esattamente che fine ha fatto perché seguite le storie chi non seguisse le storie rimane un po' indietro tutto qua per cui vi consiglio di seguire questo account qui um, vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale perché usciranno da settembre poi dei contenuti incredibili tra cui Renault 5 Turbo Renault Cleo Williams Williams, la Nissan S13 di Luca Spadano Ah, la Toyota MR2 Turbo finita Completamente restaurata all'inizio e alla fine Tipo dealer wheeler, compro istruttura, vendo, Una cosa epica nel canale Da non perdere Stiamo sul pezzo di brutto ragazzi Vi voglio bene Sono contento di proporvi in questo video La Ford Sierra Cosworth di Enzo Alicata il proprietario è ovviamente un personaggio tipo noi, mezzo maniaco Che ha comprato questa macchina che aveva pochissimi chilometri Lui dice che ne percorre circa 1500 l'anno Io ci credo perché dallo stato in cui si trova la vettura... Ti posso dire che è praticamente pari al nuovo, è perfetta. Tutta originale tranne che per i cerchi e la valvola pop-off. Naturalmente Enzo ha mantenuto i cerchi originali, nel video ci sembrava più bello mostrarvela con questi cerchi nuovi a stella. Fantastici. Non è una primissima vernice, è stata sul lato sinistro riverniciata, però devo dire anche molto bene, basta una lucidata per portarla a uno stato di perfezione. La Ford non è una 4x4, è una trazione posteriore, è del 1989 ed è tenuta veramente in maniera impeccabile. Gli interni, te lo dico dagli interni, l'odore, il profumo della pelle di quegli anni lì, si sente ancora, lo sento sulla pelle, la pelle, la pelle, scusate il gioco di parole, però, insomma, avete capito, la macchina sta da dio. ti dico solo questo, 35.000 km in Italia, secondo me, con quel chilometraggio, se ne vedono davvero poche Enough talking, ho parlato abbastanza, sono davvero felice di rivedervi, diamo via al video, però prima di farlo iscriviti a questo canale per chi non lo sapesse io sono Matteo, questa è Officina del Pilota, a voi non costa nulla, per noi è importantissimo che tu ti iscriva e non solo, devi anche attivare le notifiche in modo che tu possa essere aggiornato ogni volta che caricherò un nuovo video. Ah! È gratis iscriversi, quindi che ti costa? Clic, ciao! È un'auto che può essere molto pericolosa eh, anche perché non è un motore aspirato, è un motore turbo, è plurivalvole, quindi quando entra la potenza eh, te parte, ma te parte sempre in modo diverso. Nonostante sia un'auto molto bilanciata, con differenze autobloccante, però priva di controlli. L'unico controllo elettronico che ha è l'ABS. Mi chiamo Enzo, ho 44 anni e vengo da Frascati. E mi occupo di antincendio. Niente a che fare con le auto, no. Ho avuto un passato nelle corse da rallista, ho avuto la fortuna di iniziare ancora a 18 anni, quindi è una passione che mi ha trasmesso mio padre, quindi siamo sempre stati appassionati di auto. Ho cominciato col Peugeot 205 Rally, 309 16 valvole, e poi a salire Sierra Cosworth, Delta Evoluzione, Escort Cosworth. E Io sono stato sempre innamorato dei Cosworth, trazione posteriore, la vera Cosworth è trazione posteriore. L'ha possiato da quattro anni. Mi trovavo per lavoro in Liguria, lo ricordo benissimo. Quel giorno avevo la febbre, quindi sono rimasto in un albergo e non potevo lavorare. E a forza di sfogliare ne ho trovata una e dico, cavolo, questa è bellissima. E da lì è partito tutto. La macchina si trovava in Sicilia, quindi io stavo in Liguria, abitando a Roma, macchina in Sicilia. Per prima cosa ho contattato mio padre che si trovava giù, a 10 km dalla concessionaria. e Mio padre l'ha provata e mi ha detto, vieni... Inventa di qualcosa la macchina la devi prendere perché è perfetta. Mio padre ha corso per 25 anni col Sierra Cosworth trazione posteriore, nei rally. Col carrella sono andato a prendere. Quando ho trovato questa macchina, eh, ci ho pensato un pochino, poi la sera ho chiamato mia moglie e ho detto ho trovato il regalo per i miei 40 anni. Diceva, Ah, bene, che cos'è? Ho detto, era una Sierra Cosworth. Lei già sapeva di questa Cosworth, che non ha sempre parlato. E mi ha detto, ma c'hai la Vespa? Dico, ho capito, ma questa è un'altra cosa. Parlandone l'ho convinta alla fine di acquistare la macchina il problema poi era che mi ha dovuto pure anticipare i soldi lei. <ride> Incredibile, ma vero. Appena la vista dice, eh, ma è una macchina da vecchi <ride> Ogni quanto usi questa sierra e come la usi quando la prendi? Per questioni di lavoro ho poco tempo libero, quindi la macchina la uso saltuariamente una volta al mese per, per un raduno. Vado abbastanza tranquillo, diciamo non ho più i riflessi che avevo vent'anni fa, e, però. È una macchina che mi fa venire sempre la pelle d'oca. Vi ho dato questa foto perché sono molto legato, sia perché sto insieme a mio fratello, Umberto, e poi perché era la nostra prima Sierra Cosworth stradale che avevamo, identica a questa che ho ritrovato, un executive, quindi una dei 500 esemplari per il mercato italiano. La scusa che ho detto a mia amore per comprarla è l'investimento. Effettivamente da quando l'ho comprata si è già raddoppiato il valore. Ci sono altre auto che comunque pensi potrebbero sostituire la Sierra nel tuo garage oppure per te questo è il top? No, per me è il top. Si potrebbe solo perfezionare modificandola, però per adesso preferisco lasciarlo originale. La mia macchina è tutta completamente originale a parte i cerchi più grandi e kit di manometri supplementari. So benissimo il potenziale che ha questa macchina perché, eh, come ripeto, ho, ho avuto la fortuna di correrci. In un futuro, come valutazione, eh, il vero collezionista ti richiede più una macchina completamente originale. E poi anche perché eh, modificate sono il 90% dei cosport, originali, penso forse anche meno del 10%. Eh, prima l'hanno prodotto col Sierra due, due porte, col tre porte, scusami col pinnone, dall'85 fino all'86%. Poi dall'88 in poi hanno fatto le versioni 4-Dors, che è questa qui che ho io. F fino, al, fino al 90 trazione posteriore, poi dal 90 al 92 trazione integrale. Beh, il pinnone sarebbe un bel sogno, non lo nascondo. Vale di più? Sì, vale di più perché sono meno esemplari, sono stati costruiti solamente 5.000 esemplari per l'omologazione nelle corse mentre il 4 porte credo sui 12.000-13.000 12 esemplari. Sostituirei la mia macchina solamente col Sierra Pinnone, sempre durata motrici Cosworth che per me è proprio il Cosworth per eccellenza. Non ci rimane altro che provarla e andare a fare un giro? Beh dai, andiamo! proprio di, di young timer, eh? Sì, sì. E poi ecco, che è la macchina di serie che carica a 0,6. Ah. Oh, oh, Oh, Guarda che bella! Sportività e comfort perché, oh, è sorprendente comodo! Classica macchina da famiglia per giro domenicale classica macchina da raduno domenicale eh, purtroppo la vedo poco ma non vorrei mai scendere è mio fratello che mi ha spinto a mettere qualche cosina ecco i cerchi, popoff perché come due fratelli siamo opposti okay, io sono okay. da Roma, lui è da Lazio ecco. io sono più tranquillo, lui è più muscoloso, più piazzato lui è da 1 Turbo, io sono dei Sierra lui è razione <ride> anteriore, io posteriore Vabbè. io originale, lui è strepo che ti devo dire, cioè chi se fa 20 di massaggio sciazzo, io ne faccio 20 minuti di sierra e sto a paura. E <ride> ragazzi, quanti di voi amano questa vettura? Commentatelo qui sotto e fateci sapere se siete più stile Enzo, quindi mantenere la vettura totalmente originale, o se siete più sullo stile tipo anche mio, volendo, o del fratello, che invece ci piace un pochino mettere le mani nel vano motore. Vero è che una Ford Sierra Cosworth con 35.000 km in questo stato che è pari al nuovo, sì. tutta originale ha un valore che nel tempo sicuramente sarà, io credo, abbastanza alto. Differenziale autobloccante di serie, e 5 rapporti, innesti molto diretti e questi sedili re caro che emanano un odore di pelle veramente degli anni, fine anni 80, sì, anni 90. Sì. Una delle cose che mi colpiscono maggiormente Delle macchine L'odore Sarà una Magari molti, molti mi prenderanno per pazzo Però entrare no. dentro un'auto Di quel tempo lì E riconoscerla dall'odore È, è un'emozione incredibile Mi ricordo quando comprai l'M3 46 Un'auto del 2003 Con sedile in pelle Che poi è un odore Che non dimentichi mai no, Se tu bravissimo. scendi da sta macchina Ci risali tra dieci anni sì, sì. Appena apri lo sportello Ti dentro con la testa Senti come Lo riconosci immediatamente e' stramorbida, hai la sensazione di guidare una macchina appena presa dalla concessionaria, nuova, nuova, l'assetto è... ha 31 anni <ride> Quest'auto monta l'assetto originale Assetto, lampadine Il resto 35.000 km per dire. Le ruote le hai cambiate, sennò se non siano quadrate Ho ancora a casa quelle di primo equipaggiamento, ce cioè l'ho da parte, sui cerchi da 15 Ce cioè l'ho da parte, quelle di lì, lo volete tenere a corredo della macchina, chiaro E quindi ecco, è una macchina... Per me è spettacolare Ma è spettacolare Con questa pelle Di quinta a 60 all'ora ecco, Tranquillamente sì, sì. E fare un salto a Valle Lunga E staccare il tempo <ride> Però mi fa venire il fiatone del giuro Guardi ho proprio tante macchine Con questa pelle Sì no Più va con il lupo rumeno <ride> Che è stupendo Occhia Rezzi Tranquillo Ma quando comincia a guardare storto È <ride> sì. meglio che te ne vai C'è gioca più <ride> Ho messo i cerchi da 17 no? Io che sono per l'originalità Ok e Il 15 Sì per carità è bello però è come se vedi una bella donna Che i ballerini o chi i tacchi a spillo eh, Tutta un'altra cosa Come ti trovi a proposito con un cerchio nuovo Un po' più grande un assetto Come eh, risposta dallo sterzo Leggermente diversa sì eh, Certo col 15 anche come erogazione Era molto più pronta sì. Un cerchio più piccolino Si è leggermente irrigidita per la spalla più bassa Chiaro. Però con l'assetto medio morbido Che ha di serie e Guarda come sono gli interni Ecco Ah, questo è addirittura forte proprio originale. È sì, originale, mai fumato, mai usato. Secondo me è un motore fantastico, uno dei pochi motori che con qualche accorgimento prendi 300 cavalli tranquillamente. Certo, poi dopo magari è da fare qualche rapportatura a livello di guarnizione di testata, però per il resto è un motore abbastanza robusto. Questa la terrei assolutamente originale, perché e me la godrei proprio come fai sì, tu: sì, sì, sì. passeggiate, se puoi fare un'aperta la fai. Tutta originale perché comunque era uscita già bene così dalla casa madre No ma sembrerà strano ma la particolarità di questa, di questa macchina è proprio l'originalità Dopo sì, tutti sì. questi anni eh, messa a punto così mi è capitato di scherzare, di giocare con tante ipotetiche 300 cavalli Parlo sempre di Sierra, due ruote motrici, quattro ruote motrici ma stavamo lì eh. Una gattona, una gattona <ride> Come sbuffa, eh! Del volante! Era un po' che la volevo guidare, meno male che ti sei affacciato al canale, oh. No, non posso correre ragazzi! No, no, dico sì! È una mi macchina! Mi è stato vietato <ride> dal dottor Enzo, se corro poi mi bene Oggio, eh? fluida fluida, si sì. se vogliamo essere migliori ho cambiato guarnizione coperchio punterie perché eh quegli vabbè, anni, è piccano ormai non gli fa quando ho fatto il tagliandone poi sempre tutta roba originale forte io si sì, eh. Eh. Sì. eccola dai quattro senti che va poi sembra quasi inaspirato perché continua a salire si sì, si sì. poi questo odore di benzina che ti entra dentro ai finestrini è una cosa <ride> di una bellezza incredibile Per molti è un diverso, per me Beh, Mi quando, ah, agli anni passati Appena apri la porta di casa tua moglie t'annusa e ti dice Sei stato sì, in sì, giro sì. con la Cosmo sì, sì, sì, sì, sì. Cioè una volta sono tornato Ero talmente, benzina ti dice Ero talmente euforico, agitato, mi ha detto oh, Se ti passa man. effetto non abbia più sta macchina <ride> Pensava che eri andato a donne, altro che ti ringiovanisce un po' dai No, che ti... scarica sorriso vedo che sei tornato bimbo e basta poco a te basta sì, fatti sì. un giro con a no, me, no, me bastano tu sgommate casi e resta a posto me ripiego subito me ripiego meglio del sesso ma <ride> dipende dai quel ragazzo laggiù lo vedi guarda quello giovane lì sta preparando con una 1 turbo si chiama Matteo porteremo la sua vettura nel canale presto nelle prossime settimane ci sarà la prima messa in moto e voglio che sei presente. Sappiate che per noi è importantissimo che voi vi iscriviate al canale, è gratis, non, non gli costa niente. Anche lui si è iscritto voglio dire, ieri, perché eh. sapeva che doveva <ride> fare il video. Si è iscritto ieri. Il 60% dei nostri utenti, ragazzi, non è iscritto al canale. Pensate, mettete like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio. Ciao, ciao ragazzi, Ah, aspetta. Grazie, Anzo è stato un piacere e mi raccomando voglio venire a cena a casa tua perché una moglie che per 40 anni ti regala la Cosworth perché alla fine si sì, sì. la stai rimborsando gli interessi ma <ride> i soldi te li ha alzati lei è una grande come si chiama tua moglie? Gisella Gisella <ride> sei il nostro mito Gisella grande Gisella ciao ragazzi ciao ciao ciao ciao Il microfono faccio uguale no? Enzo ci siamo dimenticati la cosa più importante di salutare i tuoi figli è benissimo ciao Vincenzo ciao Aurora ciao ragazzi ciao l'ufficiale Ficino Pilota ciao quando è uscita casa madre che diceva velocità massima 242 km h e 6,5 nello zero cf che nella prova su quattro ruote hanno fatto 5.9 ah, dipende come fai la partenza cioè. senti ma sempre queste giapponesi a perdere tempo Eh perché che c'è e eh no perché ti volevo provare una macchina non è giapponese che è, è un... no, Porta che è. insomma, eh, sicuro vedrai che ti piacerà perché è una macchina eh, una macchina che non è europea, è un po', un po inglese, un po' americana. Un Ma che è una mini. No, che mini, si chiama. Si Ma lo sai che a Ford? me non mi piacciono le altre macchine, io so GDM. Dai, cioè. ti devo far provare questa macchina. Che dai. è un Cosworth? Ma Sierra Cosworth. Ma non mi piace, cammina niente, dai. Su. Come lo Ma ti hai... di chi è? È eh, di Enzo, è Enzo. Beh. Enzo non lo conosco, però la macchina non mi piace, lo sai. Dove veni? Ti faccio cambiare idea? Dai, facciamo cambiare idea. Ma lo macchina. sai che.. It's the weekend, subscribe now.